Gossip Uomini e Donne, Soleil e Cartasegna escono allo scoperto. Soleil Sorge e Marco Cartasegna di Uomini e Donne sorpresi di nuovo insieme. Sono circa 10 giorni che il popolo del web non fa altro che parlare di questo gossip. E nelle ultime ore ecco arrivare l'ennesimo colpo di scena, che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Cosa è successo stavolta? Come riportato dal blog il vicolo Soleil Sorge e è stata sorpresa di nuovo insieme a Marco Cartasegna a una festa di compleanno. Difatti, la giovane è stata invitata al compleanno della sorella dell'ex tromista di Uomini e Donne e attuale tutor di Detto Fatto. Il tutto è stato testimoniato anche dalle loro Instagram Stories. Ma non è finita qua perché è arrivata anche una segnalazione al blog Isa e Kia, che ha acceso ancora di più gli animi in rete, Soleil e Marco hanno lasciato la festa insieme. Insomma. Che la bella Sorge abbia deciso di lasciare davvero Luca Onestini? Che la sua amicizia con Marco Cartasegna sia sfociata in qualcosa di più? Queste e tante altre le domande che molti supporter del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si stanno ponendo proprio in queste ore su Twitter e Facebook. Uomini e donne, Soleil Sorge con Marco Cartasegna a una festa. Dal momento in cui Soleil sorge è stata sorpresa una decina di giorni fa nella stessa automobile di Marco Cartasegna sono scoppiate delle furiose polemiche. Infatti, molti fan di Uomini e Donne hanno puntato il dito contro la bella fidanzata di Luca Onestini, rea di avergli mancato di rispetto. Non sono certo stati gli unici a criticarla, visto che da lì a poco anche il fratello del suo fidanzato e la ex compagna di cartasegna hanno tonato sui social, scatenando un ulteriore polverone. Tuttavia, la bella Soleil non è stata a subire queste critiche, difendendosi con le unghie e con i denti, e asserendo fermamente di non aver fatto mai nulla di male. Però Dopo qualche giorno, ecco arrivare l'ennesimo colpo di scena, che ha lasciato tutti di stucco. Soleil Sorge, ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, ha rivelato di essere venuta a conoscenza che il suo Luca sarebbe rimasto in contatto a sua insaputa con la sua più acerrima rivale Giulia Latini, mostrando di essere delusa e frastornata. Il soleil potrebbe lasciare Luca nella prossima puntata del Grande Fratello VIP come svelato da diverse voci di corridoio? Per scoprirlo non resta che seguire la trasmissione lunedì prossimo alle 21.30 su Canale 5.